La precedente puntata sui potaverbs ha avuto tinte un po' forti. Ma che platonica e platonica? Picchiano fuori di quelle Ma non solo, se sei stata attenta o attento ha anche anticipato il potaverb di oggi. Sei libero oppure libero di cattare fuori il bottone in basso a destra, di cliccarci sopra e di attivare le notifiche. Tirati insieme. Ti sei tirata insieme e ti sei iscritta. Ho oh, piccafonna stinca. Ho oh. oh. piccat... picchiato, fo... questo è facile, significa fuori, ma cosa significa ho picchiato fuori? Forse. Somiglia picchiato dentro? Ho preso dentro? Ci assomiglia un po', no? Ma no! Picchiato fuori ha un altro significato. Può voler dire molte cose. Lo puoi usare, per esempio, per raccontare com'è andato il tuo sabato sera. Raga, ho picchiato fuori una piomba che non me la scordo più. Oppure per dire che sei scivolata sul ghiaccio. Ho picchiato fuori una toma che si è messo a ridere tutto ponte di legno. Oppure per dire che hai lavorato molto. Ma te lo faccio dire in Bresciano che in quel modo è molto più efficace. La schiena falada, l'ho tardé un piccolo quinto ore da lavorare e non ha mai fermato. Caro amico Brianzolo, sempre alla ricerca di una formula per dire che stai lavorando un sacco. Non perderti l'occasione di utilizzare il nostro potaverb... Uè, Lazarun, non pensare che la Ferrari la compri se non picchi fuori almeno le 60 ore che faccio io alla settimana, sì? Schiena falada. Lascia un like al video, guarda gli altri video sul canale e suggerisci altri potaverbs per le prossime puntate Cerca di una formula, formula o formula? Uè, Lazarum